Buonasera e benvenuti a Klagemauer TV. Parco Suicidio d'Europa camuffato come arte? A Dresda, nella città più ricca di nascite in Germania, l'iniziativa Parco Suicidio d'Europa ha invitato nel mese di ottobre del 2012 a partecipare ad una presentazione di un nuovo progetto di costruzione nel centro Rockefeller per le arti contemporanee. Qui vi erano esposti i piani di costruzione e un modello di come il parco suicidio potrebbe apparire a Dresda. Edificio con sale per seminari, sale dell'addio, zona benessere, sale veleno e via dicendo. In questa esposizione si potevano anche acquistare utensili che sarebbero potuti essere utilizzati per compiere un suicidio. Per esempio lame per il taglio dell'arteria oppure corde con le istruzioni per un nodo a boia. In offerta c'era anche una mappa di suicidio con diverse informazioni su nove edifici di Dresda, con indicate le varie altezze, le rispettive coordinate, informazioni e commenti come ad esempio salto verso la strada. Si poteva comprare anche un ultimo corso di pronto soccorso, nel quale sono state localizzate le possibilità e le fonti di errori di tecniche classiche e moderne di suicidio. E tutto ciò viene chiamato arte. Fino a che punto vuole essere messo alla prova l'adesione e la partecipazione dell'uomo a tali azioni? L'aborto, l'eutanesia e ora anche le raccomandazioni di suicidio? Concludiamo con una citazione di Bertolt Brecht. Dobbiamo combattere il torpore, la morte, nel suo massimo grado. Buonasera.